sul versante occidentale del Salento meridionale e rientra nell'unione ionica salentina insieme ai comuni di Alliste, Melissano, Racale e Taviano. La città conta più di 11.000 abitanti e la sua economia negli ultimi anni si è sviluppata nel terziario, in particolar modo nell'offerta di servizi bancari, assicurativi e commerciali. Il centro abitato matinese si estende sulle propaggini delle serre salentine sud occidentali dove si erge il colle di Sant'Eleuterio, tra i promontori più alti della provincia di Lecce. Intorno all'abitato si sviluppano i vasti fondi coltivati a vite e a olive, testimonianza della fertilità di questa terra e della sua tradizione agricola, ancora oggi radicata nella produzione di olio e vino di alta qualità. Nel centro storico è possibile ammirare gli antichi frantoi pogei scavati nella roccia calcarea. Per lunghi secoli l'olivicoltura ha segnato l'economia di Matino, legata particolarmente alla realizzazione e alla vendita dell'olio. Ricchi di fascino antico, i frantoi al loro interno conservano ancora le attrezzature per la spremitura dell'oliva. Utilizzate nei secoli dalle braccia possenti dei trappitari, gli operai addetti all'utilizzo dei torchi, guidati dal Nachiro. La città antica si sviluppa agli occhi dei visitatori come una gemma preziosa, intagliata dalle caratteristiche stradine e dai deliziosi terrazzamenti che si inerpicano tra salite e discese su affacci di paesaggi suggestivi. Il ricco patrimonio storico-artistico di Matino si coniuga all'attenzione delle politiche di valorizzazione e promozione della bellezza dei luoghi, dove la vocazione turistica-culturale convive con la sensibilità della tradizione ospitale, tipica delle genti del Salento meridionale.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 della piazza principale del paese sorge la chiesa parrocchiale di San Giorgio, protettore di Matino. In cima al portale si colloca la statua del santo titolare, mentre ai lati troneggiano due affreschi di devozione mariana, l'Immacolata e la Madonna del Carmine. L'interno si apre in una pianta a croce latina e per tutto il perimetro si stagliano le cappelle e gli altari laterali decorati e arricchiti da preziosi stucchi e pigmenti. Le forme architettoniche vanno a richiamare il Settecento Salentino, quando l'edificio venne ricostruito da Tommaso Pasquale Margoleo, originario di Martano. Nei pressi dell'Arco della Pietà sorge l'omonima chiesa confraternale, retta per oltre un secolo dal pio sodalizio della Beatissima Vergine del Suffragio. L'edificio, come recita il cartiglio spiegato sul portale, venne ricostruito nel 1716 e il suo interno conserva pregiati affreschi realizzati nell'abside da Bernardino Greco. Matino ha ospitato un importante convento dei padri predicatori. Con la soppressione napoleonica e la dispersione della comunità dei frati, buona parte dell'edificio è stato adibito a casa comunale, lavori che hanno comportato significative modifiche strutturali. All'interno si individuano ancora le arcate dell'antico chiostro e di particolare bellezza sono gli affreschi d'inizio Settecento realizzati dal celebre pittore Bernardino Greco da Copertino. Le scene richiamano i santi della devozione dei frati Domenicani che qui a Matino hanno animato la vita religiosa sino agli inizi dell'Ottocento. Annessa all'antico convento dei Domenicani è la Chiesa del Rosario, conosciuta anche come Chiesa della Madonna del Soccorso. Importante è la facciata settecentesca dell'edificio, recante le tipiche decorazioni rocaille. La Chiesa del Crocefisso è posizionata lungo la strada che conduce a Casarano. Alla fine del Seicento dovrebbero risalire i lavori di completamento dell'edificio. La chiesa è stata riaperta al culto nel corso del Novecento ed è possibile ammirare al suo interno diverse tele appartenenti all'epoca del barocco. Il santuario della Dolorata fu completato nella metà del Settecento grazie all'interessamento di devoti matinesi e della confraternita dei Sette Dolori. La chiesa ha subito importanti modifiche strutturali, ma l'interno conserva ancora notevoli apparati decorativi ed un pregiato organo a canne. La chiesa del Carmine è situata in cima all'abitato. La parte più antica dell'edificio risale agli inizi del Seicento, sebbene la facciata sia stata realizzata in tempi recenti, secondo i canoni del revival medievale.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 di matino riservano ai visitatori piacevoli sorprese. Ne esempio il Giardino Mino, situato in Contrada Pergola, un tempo possedimento dei Marchesi del Tufo, signori del luogo. È caratteristico il portale monumentale arricchito dalle decorazioni in bugnato e risalente al Settecento. Il portale era affiancato da un'antica chiesa trasformata da Edeltufo in una delle tante residenze di campagna. All'interno dello spazio recintato sono ancora visibili alcuni elementi decorativi tipici dei giardini nobiliari, come alcune ghiere di pozzi realizzate nel secolo XVIII. Legato sempre alla storia feudale di Matino, è il Giardino Lazzarello, posizionato nell'omonima contrada. La struttura appartenne ad Ascanio del Tufo e alla sua consorte Beatrice Pignatelli, fatta realizzare nel 1725. tempo qui sorgeva un casino, utilizzato dai feudatari per trascorrere in piena serenità i momenti dell'ozio letterario, godendo della frescura della campagna e dei piacevoli scorci paesaggistici. La campagna di Matino è ricca di deliziose suggestioni ed è facile cogliere la bellezza dei luoghi che richiamano la spontaneità e la freschezza di un Salento antico e genuino.